Professore, lei è stata tra gli accompagnatori dei ragazzi che sono appena tornati dal CERN di Ginevra. Come, che esperienza è stata? È stata un'esperienza stupenda, meravigliosa. Veramente ringrazio prima di tutto la FBK che ha permesso proprio a questi ragazzi prima di tutto di vivere un'esperienza qui a Trento, proprio dove è la sede della Fondazione Bruno Kessler, di fare un'esperienza di uno stage durante l'estate e di vincere questo premio meraviglioso presso il centro CERN di Ginevra. Come li ha percepiti i ragazzi? Che cosa hanno... I ragazzi che... erano frittanti, se possiamo dire, veramente bravissimi. Eh, molto svegli, eh, volevano conoscere, sapere, eh, erano molto coinvolti, eh, molto intelligenti e addirittura uno di loro vorrebbe fare anche nel futuro il ricercatore al CERN. Eh, buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesca Saltori, vengo dalla scuola Maricuri di Pergine. Ho fatto lo stage quest'estate alla Fondazione Bruno Kessler e mh, sono stata tra i vincitori del premio della Maratona FBK Junior per un viaggio al CERN di Ginevra e il viaggio si è svolto settimana scorsa e siamo stati due giorni a Ginevra al CERN, è stata un'esperienza unica perché eravamo eh, i 14 ragazzi che abbiamo imparato a conoscerci durante questo viaggio, abbiamo imparato moltissime cose anche di questo luogo fantastico dove eh, ci sono sempre scoperte nuove e sempre più cose da conoscere riguardo al nostro universo, alla fisica e alle particelle. Abbiamo potuto avere l'occasione di conoscere molti, molti ricercatori che lavorano lì, che hanno, ci hanno raccontato della loro esperienza, della loro eh, attività di ricerca ed è stata un'esperienza meravigliosa. Allora Francesco, sei tra i vincitori di FBK Junior 2016, com'è stata l'esperienza al CERN di Ginevra? Beh allora, come vincitore di Godera Matoma, assieme agli altri siamo andati per due giorni a Ginevra, cioè, la, la, la, la professoressa Michele Vettori ha organizzato questo viaggio, ha già dato la possibilità di, vis di visitare il CERN e fare una visita molto particolare perché abbiamo avuto addirittura la possibilità di scendere e di, di vedere dal vivo un esperimento. Che questa esperienza è stata davvero, davvero, per me molto emozionante perché vedere un centro di ricerca di, di, di questa grandezza dal vivo ha davvero dato idea di quanto è importante la ricerca e di quante cose ancora si possono scoprire.